Buongiorno e benvenuti al quotidiano Appuntamento con l'Informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 27 maggio andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sui principali quotidiani nazionali. E partiamo subito dai controlli fiscali, incrocio dati di conti correnti, redditi e patrimoni. Pronto il decreto del MEF e poi le eh, imprese, e gli incentivi, approvato il DDL di riforma, servono agevolazioni più armoniche e tempestive e si passa al super bonus 110% inquilini. Quando spetta sulla casa in affitto, l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la riforma del catasto verso il 1 gennaio 2026 e infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dai controlli fiscali, incrocio dati di conti correnti, redditi e patrimoni Pronto il decreto del MEF, l'articolo di Anna Maria D'Andrea sui controlli fiscali. Pronto il decreto del MEF sulla pseudo-anonimizzazione ai fini dell'incrocio dei dati di conti correnti, redditi e patrimoni e la relazione sullo stato di attuazione del PNRR esaminata in Consiglio dei Ministri il 26 maggio 2022 a fare il punto delle novità, lo schema di decreto è al vaglio del garante della privacy e secondo la timeline degli obiettivi da raggiungere la scadenza del è fissata al 30 giugno. Vediamo che sui controlli fiscali si va verso la pseudo-anonimizzazione dei dati ai fini dell'incrocio delle informazioni dei conti correnti con quelle contenute nell'anagrafe tributaria dai redditi ai patrimoni. È pronto per il secondo giro di valutazioni lo schema del decreto del MEF volto ad attuare le misure previste dalla legge di bilancio 2020. Per il contrasto all'evasione fiscale, già sottoposto al vaglio del garante per la privacy, e approvato con alcune richieste di modifica il 31 gennaio scorso. La nuova versione è stata ritrasmessa all'autorità garante. La novità arriva a margine del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022, nel corso del quale è stata esaminata la relazione sullo stato di attuazione del PNRR. Il decreto MEF, che segnerà l'avvio di una nuova stagione sul fronte dei controlli fiscali mediante l'incrazione, dei dati dei conti correnti con quelli dell'anagrafe tributaria dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2022 per rispettare le scadenze previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza passiamo ad un'altra notizia che riguarda gli incentivi alle imprese approvato il ddl di riforma servono agevolazioni più armoniche e tempestive l'articolo di rosi delia fa il punto sugli incentivi alle imprese approvato nel consiglio dei ministri del 26 maggio 2022 il DDL di riforma. L'obiettivo è quello di costruire un sistema di agevolazioni dai contributi a fondo perduto ai bonus di diversa natura, più armonico e tempestivo con un'attenzione particolare al mezzogiorno. Potenziamento, razionalizzazione e semplificazione sono le parole chiave ma ogni dettaglio sarà definito nei decreti attuativi. Passiamo ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% per gli inquilini. Quando spetta sulla casa in affitto lo spiega appunto la risposta all'interpello numero 307 del 26 maggio 2022. Il contratto di affitto deve essere regolarmente registrato alla data di inizio lavori o di sostenimento delle spese se precedente. L'inquilino deve avere il consenso del proprietario che può essere anche un soggetto escluso dall'agevolazione ad esempio una società per azioni i dettagli sono all'interno dell'articolo che fa il punto sui chiarimenti dell'agenzia delle entrate la maxi detrazione è concessa a patto che il contratto d'affitto sia regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori nel caso in cui il sostenimento delle spese sia precedente alla data di avvio degli interventi il contratto di affitto deve essere regolarmente registrato entro tale data L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la riforma del catasto. Verso il 1 gennaio 2026, a doppia firma, Giovan Battista Palumbo e Anna Maria D'Andrea si occupano appunto della riforma del catasto. Con l'accordo sul nuovo testo della legge delega in materia fiscale, che affianca una rendita ulteriore a quella attuale, mentre viene meno la rendita aggiornata in base al valore patrimoniale. Uno sguardo al passato e al presente partendo dai punti di partenza delle novità che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2026 e all'interno dell'articolo. Passiamo all'economia con la pagina del Corriere.it che apre sui bonus mobili ed elettrodomestici con la novità comunicazione all'Enea e nuove etichette e poi sul super bonus le regole quasi definitive per ottenere il maxi sconto. Ecco cosa cambia. E tra i numeri del giorno c'è 600, riguarda il PNRR e le imprese italiane che presentano al Mise progetti per 600 milioni di euro. Ci sono poi due articoli sulle concessioni balneari e quello che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Concessioni balneari, trovato l'accordo sugli indennizi ma servirà un decreto per calcolarli a di Claudia Voltatorni e da conto sulle novità relative alle concessioni balneari con l'accordo che è stato trovato in extremis per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge concorrenza. La eh, vicenda è appunto in continua evoluzione per questo articolo e per altri contenuti simili. Vi invitiamo ad abbonarvi al corriere.it